Prima di tutto eh, ci tenevo a rispondere forse a una delle domande che magari poi tutti i cittadini hanno in testa in questo momento, ce l'abbiamo ma perché facciamo questa attività ora, ma che cosa sta succedendo, ma quali sono le motivazioni? Allora, per noi è semplicemente l'esigenza di avendo anche aggiornato il piano recentemente grazie appunto al contributo di tutte le istituzioni di verificare e di testare eh, il piano di allontanamento in caso di rischio vulcanico dei tanti ferrei per allinearlo un po' anche con quelle che sono le attività di verificazione per il tesuvio. quindi per noi è molto importante come sistema chiaramente non ci sono eh, fenomeni eh, che eh, in qualche modo eh, noi ci attendiamo che accadano per quello che riguarda la zona rossa dei campi per in generale siamo in una fase di attenzione sin dal 2011. questo che cosa vuol dire? oggi avevamo invitato altri colleghi dell'NGV che purtroppo hanno avuto un contrattempo e non sono eh, riusciti a partecipare o parteciperanno al comunque nei prossimi giorni questo vuol dire sostanzialmente che diciamo, c'è una serie di pa parametri che devono essere maggiormente monitorati e attenzionati quindi eh, il piano prevede L'attivazione della fase di attenzione, ma dal 2012, da ora nulla è cambiato, siamo all'interno della fase di attenzione, quindi non abbiamo nessun passaggio di fase imminente, non ci sono situazioni imminenti che ci aspettiamo. Ma chiaramente il sistema di protezione civile, compreso eh, le istituzioni, ma soprattutto i cittadini, quello che andiamo a testare è che cos'è essenzialmente? È la strategia che la pianificazione per il rischio vulcanico dell'area Pegre. Prevede per i comuni della zona rossa. All'interno della zona rossa diciamo, sono pienamente coinvolti almeno i quattro comuni che sono, appunto, Bacco, il quarto, Monte di Croce e Ponsuoli. Poi ce cioè, ne sono altri due, un po' più marginalmente coinvolti, che sono Marano e Giuliano. E poi c'è anche una parte del comune di Napoli, sono cioè alcuni quartieri di Napoli coinvolti nella zona rossa. Questa zona rossa è caratterizzata dal fatto che qualora si dovessero avere segnali tali eh, da immaginare un'ipotesi di, eh, di eruzione vulcanica, questa zona, questa zona, quest'area rossa deve essere eventualmente evacuata. Quindi la strategia è molto semplice, è quella di prevedere che i comuni della zona, la popolazione dei comuni della zona rossa si rechi in altre regioni italiane che sono devo dire tutte, sono rese disponibili ad accogliere la popolazione, e a operare un piano di gemellaggio. Ora, nessuno di noi lo vuole, lo vuole mai realmente fare. Nessuno ci aspetta che, che lo dobbiamo attuare, ma il sistema deve essere pronto e preparato. Quindi questo è lo scopo eh, di questa esercitazione. Lo schema previsto per l'allontanamento dalla pianificazione di emergenza lo conoscete. Qualora eh, si passa alla fase arancione di preallarme, partono le prime misure che vanno a deconcessionare l'area urbanizzata dei campi flegrei. Quindi ci sarà eh, lo svuotamento degli ospedali, eh, si eh, eviterà l'ingresso di flussi all'interno di un'area che potrebbe essere eh, svuotata di lì a breve e i cittadini che hanno in, mh, difficoltà, diciamo così, a, eh, eh, possono decidere di allontanarsi se sono, eh, hanno sistemazioni autonome. Qualora si passa alla fase rossa c'è bisogno di allontanarsi assolutamente, perché come vi potrebbe spiegare meglio la collega dell'INGV o il professore Rossi, lo scenario previsto è una, uno scenario complessivo, ma soprattutto di flussi piroclastici. Flussi piroclastici sarebbero, come dire, delle valanghe ardenti, con temperature elevatissime e gas presenti all'interno, che non consentono la presenza della vita umana. Per cui bisogna assolutamente allontanarsi da un'area che viene colpita da, un tipo, da questo tipo di scenario. L'allontanamento come avviene? Avviene attraverso dei percorsi che sono previsti dalla pianificazione comunale di emergenza per le quali i cittadini si portano in un'area di attesa, quella che vedete nel riquadro verde. Nell'area di attesa che è all'interno del comune i eh, cittadini che non sono in grado di allontanarsi in modo autonomo, ma hanno bisogno di essere assistiti nell'allontanamento, vengono presi in carico da una flotta di autobus della regione Campania e accompagnati fino alle aree d'incontro, le aree d'incontro che sono fuori dal perimetro della zona rossa e quindi sono delle aree raggiunte le quali diciamo così, non c'è più da temere uno scenario di eh, flussi piroclastici o comunque scenari che sono incompatibili con la vita umana. Dall'area d'incontro la popolazione viene presa in carico dalla regione gemellata per l'accoglienza eh, finale eh, fino a che non muta il quadro eh, evolutivo del vulcano. Il meccanismo di allontanamento dei vari comuni della zona rossa prevede, una, eh, ehm, a seconda delle regioni con cui si è gemellati, il trasferimento può avvenire in autobus se la regione gemellata è prossima alla regione campania e quindi è facilmente raggiungibile con mh, gli autobus, via nave se necessariamente la regione gemellata con Sardegno-Sicilia e quindi è più facile andare via mare, o via treno se la regione è più distante e quindi per evitare un andirivieni di autobus e viaggi lunghi si preferisce come dire, il mezzo del treno che consente di eh, allontanare velocemente eh, grossi numeri di popolazione. Buonasera, grazie a tutti per essere qui, grazie al sindaco, grazie al Comune di Monte di Procida che ha organizzato questa giornata estremamente rilevante, per noi è rilevante perché noi siamo scienziati, spesso siamo chiusi nei nostri laboratori e non sempre abbiamo eh, la possibilità di parlare direttamente con le persone per raccontare un po' quelli che sono i punti cardine del nostro lavoro ci occupiamo in particolare di vulcanologie e di vulcani, siamo degli scienziati che hanno anche una, se possiamo dire così, una certa valenza sociale, siamo eh, molto all'interno di quelli che sono anche i... L osservatorio Resuliano, probabilmente lo sapete, è eh, l'Osservatorio Vulcanologico più antico del mondo, siamo nati nel 1841, quindi abbiamo un bel po' di più di 400 centinaio di anni, abbiamo 178 anni in questo momento, insomma andiamo verso il 200, abbiamo una bella età. Ed è il primo osservatorio vulcanologico che si era un fisico, cercava di eh, applicare i modelli fisici alla conoscenza dell'Europa. E' cambiato il mondo dal 1841, all'epoca si credeva che le eruzioni vulcaniche fossero una manifestazione correlata direttamente ai fenomeni meteorologici, che sembra essere veramente una follia, ora che conosciamo benissimo, o molto meglio del più quali sono i reali meccanismi di attivazione dei vulcani. Però si è partito da loro, quindi da cacciatori di fulmini, così si definivano gli scienziati dell'epoca che si occupavano delle prossime vulcani. Volevo richiamare l'attenzione come differenza fondamentale che possiamo identificare tra l'allora e l'oggi. Allora erano effettivamente spesso voci di singoli scienziati che eh, avevano una incidenza forte su quello che poi veniva eh, deciso anche a livello operativo eccetera. Negli ultimi anni si sono consolidate delle procedure anche di distillazione del sapere scientifico per far sì che questo sapere venga sintetizzato in una maniera condivisa. No? Faccio un esempio, uno degli ultimi organi che sono stati istituiti dalla protezione civile insieme ai NGV è stata la creazione di un tavolo di lavoro per rivedere i livelli di allerta dei campi flegrei. Questo tavolo è stato coordinato da me e da Francesca Bianco, direttore dell'Osservatorio Vesuviano. Quindi c'era un gruppo di 5-6 scienziati che hanno cominciato a lavorare su questa cosa. Abbiamo invitato e audito una serie di eminenti figure che avevano lavorato sui campi flegrei per dialogare eh, direttamente con loro. Abbiamo fatto una prima bozza di un documento e poi abbiamo organizzato un workshop a livello nazionale invitando tutta la comunità scientifica per confrontarsi con la comunità scientifica e discutere se c'erano state delle omissioni delle, delle cose che avevamo per qualche ragione mal interpretato, eccetera eccetera quindi c'è molta attenzione c'è stata e c'è ormai è un, è un elemento acquisito il modo con cui viene diciamo, elaborata la scienza e come giustamente diceva Rosella: se intervengono fatti nuovi, questi non vengono esclusi dal dibattito, ma vengono però mediati attraverso eh, valutazioni collegiali. Comunque, prima di variare delle cose che oggi ci sono, non come comune, sicuramente lo spiegheranno. Lo come di una partecipazione non proattiva come dei comuni di Monte di Croce e di Consoli, però se almeno partecipiamo, devo ringraziare la struttura del comando e gli uffici municipali, altrimenti portati, esatto, saremo stati stati lì soltanto a guardare, oltre ai tecnici che ci stanno dando una grandissima, ma siamo a a disposizione e ci auguriamo che l'evento di ottobre possa essere uno stimolo ulteriore per sensibilizzare la comunità anche un uso del suolo differenza, questa è la città in cui capite che no, come dire, si è cementificato molto e si comprende che a volte quando si parla di abusi o di cattivo utilizzo del territorio, non è soltanto perché dobbiamo far rispettare le regole, ma perché effettivamente poi dopo partiamo i problemi. E chiudo dicendo no, che un appello che più che alla sala attramiti all di organi sopra comunali. Ne possiamo mettere in campo tutte le misure di protezione civile che vogliamo, però se manca la struttura, non di protezione civile, ma la struttura di per riuscire ad uscire dalla nostra città, di infrastrutture saremo sempre in grandissime difficoltà. Che noi viviamo già normalmente una domenica, pomeriggio, soleggiato da Canteria, e ci diciamo, con una, una calamità naturale. Io non mi ricordo, Ciao da cittadino che qualcuno mi ha messo a confrontare mai con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con il professor Rossi, con il dirigente della Regione Campania. Sono anni che ho capito che era importante questo passaggio, sollecitato anche nel, diciamo, nella, nella, nella, nella consapevolezza che questo territorio con, deve convivere e deve farsi una ragione per chi ha scelto di venire a vivere in questa città in questa meravigliosa città anche di fare un, un salto di qualità nell'affrontare questo problema. Non deve essere più un tabù, noi dobbiamo essere consapevoli senza fare drammi, che noi viviamo su una terra meravigliosa che però insomma sotto di noi c'è una caldera, c'è un vulcano e su questo dobbiamo attrezzarci. Abbiamo ah, allora, unità a andare tutti insieme nella stessa direzione affinché questa esercitazione possa riuscire nel migliore dei modi, ma effettivamente vedo già tutti molto convinti, molto coinvolti le associazioni che rappresentano la vera e propria spina dorsale del, della, della nostra comunità sono molto attive, sono partecipi ci hanno fatto tante domande anche prima di questa riunione quindi io già la vedo che sono vita l'intente la dobbiamo rafforzare per andare verso questa esercitazione con la maggiore consapevolezza. Io ho fatto un paragone, parlando con dei cittadini i giorni scorsi, ho paragonato pure di molti di proceda da una nave. Ho detto che imbarcheresti su una nave dove in caso di calamità, nel caso di la nave sta per affondare o succede qualche altra calamità, nessuno sa cosa deve fare. Ovviamente mi è stato risposto di no. Ebbene, la consapevolezza di sapere chi deve fare cosa è fondamentale sulla nave dei molti cioè. assieme alla presenza della Protezione Civile Nazionale, assieme alla Regione Campania, assieme alla comunità scientifica, un qualcosa che prima era visto solamente come una cosa astratta. Quindi c'è da fare, c'è da lavorare, però la, la voglia di rendere voi partecipi in questa che non deve essere piano partecipativo c'è cioè un piano dell'amministrazione comunale perché noi siamo sempre amministratori e me lo ricordo ce lo ricordiamo protetto noi dobbiamo lasciare un qualcosa alla città e poi nel tempo e nel tempo devono essere tutti in grado di sapere domani mattina se domani in dovesse capitare una calamità naturale la, la volontà nostra è quella di rendere tutti voi consapevoli quali saranno le attività è il risultato di questa uh, partecipazione, questo è l'obiettivo di questi corsi, quello di avere tutti con la consapevolezza che esiste un piano di protezione civile e che tutti quanti debbano documentarsi, de chiaramente l'amministrazione ha il compito di amplificare questa comunicazione e questo è diciamo, la, lo sforzo che stiamo compiendo, e oggi il risultato condividevamo insieme al dottor Giurivo, era proprio questo, cioè quello di avere una comunità quale quella di Quarto, che è veramente attiva, veramente sensibile a certe dinamiche che fino a pochi mesi fa erano probabilmente sconosciute. questo numero, noi indichiamo tutta la cittadinanza a recarsi nella giornata del, eh, del, 19 ottobre, del, del, del 19 di ottobre, poi per esempio il 17 c'era anche il, il COC attivo, quindi potete vedere questo, sarà attivato l'Ivola che a San Marco della Giudista, quindi sono luoghi dove noi saremo, dove il sistema sarà, quello dedicato alla popolazione sarà la giornata del, del 19 presso le riattese, allora,